Un saluto da Gerardo Paterna, bentrovati. Oggi abbiamo in collegamento Paolo Managò della società SSD, produttrice del noto Agimo Online, che è il software specializzato per le agenzie immobiliari. Ciao Paolo e bentrovato ciao Gerardo e bentrovati a tutti allora senti partiamo subito con, con le domande quindi della sfida dell'agente immobiliare nella gestione dei dati legati all'agenzia immobiliare eh, qual è la situazione di fatto ad oggi? la situazione è che diciamo eh, c'è una consapevolezza di dover gestire il dato in maniera migliore è una consapevolezza che sta aumentando anche se eh, generalmente i media, diciamo, gli agenti immobiliari stanno un po' scoprendo questa nuova metodologia di lavoro. Quindi ancora non siamo ben edotti sul, sull'argomento, però ci stiamo arrivando. Ecco. Dal tuo punto di vista, come cambierà in futuro l'organizzazione dei dati per le agenzie immobiliari? Secondo me ehm, stiamo avendo un momento di passaggio molto, molto importante. Perché parto un po' da lontano, no? parto dal periodo pre-crisi dove la gestione del dato intesa come gestione dell'acquisizione dell'immobile era molto più centrale sull'attività sull dell'agente immobiliare. In questi anni si, si capisce che si sta passando in una fase in cui la gestione della richiesta diventa ancora più importante. Oggi il tempo medio di vendita di un immobile si è allungato molto, la tendenza è quella di catturare l'attenzione di chi richiede, di, qui, di chi cerca casa in maniera più efficace, quindi la gestione del dato sta passando dalla centralità dell'acquisizione dell del prodotto alla centralità della richiesta, questo è un fattore che indubbiamente chi ha capito che stiamo passando attraverso questa fase è sicuramente un passo avanti rispetto agli altri. Ma scusami, quindi mi stai dicendo in pratica che ehm diciamo così la, le tante informazioni che sono, che sono disponibili online in qualche modo eh, rallentano e allungano se vuoi i, i tempi di vendita dunque potrebbe essere eh, diciamo è, è una parte del discorso questa no? Eh, sì secondo me eh, contribuiscono anche eh, in qualche modo ad allungare perché perché c'è una scelta maggiore c'è cioè una scelta più ampia quindi avendo tanta eh, tanta, tanta, tante informazioni disponibili, eh, quindi potendo eh, insomma, consultare un parco immobili molto, molto più ampio, eh, è chiaro che si diventa un attimino più esigenti, no? quindi questo è un po', eh, ma questo in generale, non solo nel settore immobiliare, questo succede un po' da tutte le parti. Basti pensare ai vari marketplace, Amazon o cose di questo genere, quando una volta ti volevi comprare un paio di cuffie. Andavi in un negozio, ne vedevi due o tre modelli e li compravi. Oggi devi scegliere tra centinaia di modelli che ti vengono proposti online. Ora non voglio paragonare le cuffie a un immobile, ci mancherebbe altro, però chiaramente questa, eh, diciamo, questa esigenza, questo lato dell'esigenza del consumatore che è molto più attenta, eh, può portare diciamo, a un diciamo un sovraccarico di, di informazioni che l'utente poi poi diciamo, il potenziale acquirente deve elaborare e in qualche maniera quindi questo impiega anche più tempo però come può Agim eh, aiutare l'agente immobiliare nella gestione del dato e quindi se vogliamo anche nell'ottimizzazione dei processi di produzione del servizio ma guarda Agim in realtà è uno strumento che fa del dato e la gestione del dato non per niente si chiama gestionale è la, la cosa più importante Agim è anche uno strumento per, che ne so, mandare gli annunci sui portali, quindi uno strumento di marketing, mandare gli annunci sui portali, eh, fare attività di web marketing, di email marketing, eh, con tutte le eh, dovute cautele, lato privacy, quindi ha una serie di strumenti che riguardano proprio la, eh, diciamo, la, la parte di gestione delle informazioni intesa come pubblicazione online e quindi la parte di marketing ma soprattutto è un CRM, quindi gestisce la relazione con il, con il cliente. Stiamo parlando sia del proprietario che, che l'acquirente. Come abbiamo detto prima, l'acquirente diventa centrale in questa fase e di conseguenza eh, sapere esattamente per filo e per segno quella che è eh, la preferenza del cliente, l'attività svolta sul cliente, quelli che sono gli immobili che gli ho mandato in visione, le mail che gli ho mandato, le telefonate. Eh, tutto ciò che io ho fatto con il cliente diventa una cosa molto importante quindi uno strumento del genere se utilizzato eh, al, diciamo, al meglio eh, può sicuramente eh, diciamo, essere molto d'aiuto proprio per la gestione della relazione del cliente. Ti volevo citare un passaggio della dottoressa Anna Carbonelli. Che lei dice: Le tecnologie ci devono ovviamente essere, bisogna utilizzare piattaforme ed essere consapevoli che oggi i dati hanno un'importanza determinante e rappresentano la benzina per le piattaforme. Se i dati non sono aggiornati o non sono puliti, è inutile comprarsi grandi algoritmi e grandi gestionari. Questa è la è una, una frase che quando l'ho letta ho detto adesso la stampo la metto dentro insomma, nel mio ufficio perché effettivamente è, è, ha ragione è, diciamo, i dati sono la benzina del, diciamo, delle, delle piattaforme ma è la gestione del dato poi alla fine è quella che eh, fa la differenza quindi se il dato è pulito è aggiornato un gestionale ti deve aiutare proprio in, in questa fase qua Senti volevo fare con te un paio di eh, passaggi quindi su ehm, quanti agenti immobiliari secondo te utilizzano un gestionale e poi fare una differenziazione per evitare poi di cadere in confusione fra ehm, gestionale e eh, se vogliamo eh, spara portali no? che eh, pare essere quello che eh, insomma conquista ancora il cuore di tanti eh, agenti immobiliari. Dunque, ehm, sì, allora per quanto ci riguarda eh, gli agenti immobiliari, comunque le agenzie immobiliari che utilizzano nel nostro caso specifico Agim sono circa 1100, È un eh, sì, un bel numero, un bel numero, gli operatori sono ancora di più perché poi in ogni agenzia magari ci sono diversi operatori, comunque diciamo che siamo intorno alle 1100 agenzie, e, ehm, che rappresentano una buona come dire, fetta di mercato mh, però ancora c'è molto da fare nel senso che le agenzie mh, a seconda delle stime non si sa, non si è mai capito quante sono in Italia precisamente, però insomma, si, si parla, insomma ci, ci si aggira sempre intorno ai 30.000 ma insomma sono dati che eh, lasciano un po' il tempo che trovano quindi eh, diciamo c'è ancora una bella fetta di mercato che ovviamente una parte utilizzano altri sistemi gestionali e un'altra parte magari non utilizzano affatto strumenti oppure utilizzano quelli che tu chiamavi prima gli sparaportali Gli diciamo, sparaportali era in realtà, in realtà un, un modo un po' grezzo di richiamare diciamo, di alcuni strumenti che si occupano solo della pubblicazione degli immobili su diversi canali online, quindi certo. sui portali e magari anche qualcosa altro di, di affine, insomma di simile. Anche Agimo ovviamente tra le sue funzionalità ha anche la funzionalità di multiposting, quindi certo. eh, la possibilità di inviare gli annunci sui portali, sul proprio sito, tra l'altro dall'Agime, dal gestionale, eh, no, il nostro cliente gestisce anche quella che è la, magari la vetrina del sito internet e tante altre mh, mh, piccole informazioni che... Eh, aiutano insomma a pubblicare l'immobile meglio sul proprio sito beh chi utilizza diciamo solamente questi strumenti cioè quelli che si limitano a pubblicare l'annuncio ha ancora il concetto antico che ti dicevo prima quella della centralità dell'informazione basata sul prodotto no? e non sul cliente quindi questo è eh, non dico che sia sbagliato è un metodo di lavoro che magari può essere in qualche a mio avviso, un po' superato, però mh, può darsi anche che ci sono dei contesti in cui sia ancora diciamo opportuno fare così quindi non voglio dire che eh, si sbaglia a fare una cosa del genere. Poi ci sono ovviamente strumenti di livello magari un po' più entry level, chiamiamoli così, eh, che hanno qualche funzionalità di gestione e sui quali io eh, dico sempre ai, ai miei clienti, anche andando contro i miei interessi, dico mh, cioè, è inutile che. Prendi magari un, un, come dire, una Ferrari per andarci a fare magari solamente la spesa e se la tua necessità è quella solo di andare a fare la spesa e di fare qualche giro in città, comprati anzi un'utilitaria piuttosto che la Ferrari, quindi in quel caso può, può tornare utile comprare uno strumento di, di livello inferiore. Eh, se no altrimenti se l'esigenza è quella di avere un'agenzia un po' più strutturata, un po' più moderna, che fa del marketing eh, serio, che ha della, una gestione del dato eh, finalizzata a eh, fare business in maniera seria, beh, a quel punto allora ci vuole uno strumento eh, professionale che può essere Agim, come può essere, essere altri due o tre strumenti che sono in Italia, diciamo, a, a questo, a, in questa fascia di professionalità insomma di completezza della, della gestione quindi, sto fatto un po una panoramica cercando di essere molto eh, sintetico, però la realtà più o meno è quella. Insomma. Da più diciamo, fronti, e tu me l'hai confermato, c'è eh, un occhio di riguardo oggi verso proprio cliente che deve acquistare casa, stanno nascendo anche servizi, oltre al property finder tra tradizionale, ci sono proprio delle strutture eh, che, stanno, che stanno seguendo, addirittura algoritmi che dall'America ti dicono eh, guarda, guarda queste immagini e poi ti tracciano diciamo, il profilo della tua casa ideale, ecco, indirizzandoti tra le migliaia di offerte che ci sono online. E, secondo te il modello quindi di portale immobiliare tradizionale è in qualche modo destinato ad evolvere per semplificare se vogliamo anche la ricerca da parte di chi si affida al web? In realtà questo sta già accadendo soprattutto nei nei paesi esteri i modelli diciamo, di ehm, di portare immobiliare che sono attualmente in Italia sono molto diciamo, eh, conformi a quello che è lo stile italiano de, della ricerca sul web in generale diciamo. sappiamo che noi siamo uno dei paesi più civilizzati al mondo però in quanto, per quanto riguarda il web siamo un pelino, un attimino yeah. sotto la media eh, rispetto al mondo intero. Quindi ovviamente questo comporta anche una presenza di, di strumenti e di canali eh, online che sono adeguati a quella che è la cultura diciamo internet, internet in Italia, dell'utilizzo di internet in Italia. Quindi ritengo che in questo momento... Eh, si possa fare meglio, però i portali, parlo ovviamente di portali diciamo più eh, rappresentativi, eh, in qualche modo offrono una, una ricerca abbastanza diciamo completa ed esaustiva. Sì, il riferimento, ti dico la verità, il riferimento alla centralità del cliente acquirente eh, viene eh, naturale proprio per un, una delle parole che hai citato tu, o meglio una piccolissima parte della frase che tu dici, quando tu dici ci sono migliaia di offerte eh, sul, sul web proprio per questo il problema oggi dell'agente immobiliare è quello di essere purtroppo confuso o comunque inserito in una marea di offerte quindi il cliente come dicevo prima ha più scelta e eh, quindi in qualche modo devi catturare la, sua, la tua attenzione la sua attenzione quindi è per questo che va un attimino data un po' di attenzione in più al cliente acquirente in realtà poi eh, non è esattamente vero che si sta cambiando cioè si sta diffondendo questa cultura però purtroppo ancora siamo un po' indietro anche lì perché forse è molto operatori immobiliari ancora non hanno capito appunto che l'importanza adesso è quella eh, che sicuramente farà un po' da eh, punto centrale dell'evolversi dell di questa tipologia di business è quella di seguire meglio proprio chi ha intenzione di, eh, di acquistare una casa. Quindi intendo dire di seguirlo proprio in ogni sua sfaccettatura, quindi sapere esattamente tutte le, le, le esigenze, ecco la figura del property finder ad esempio è una delle figure che in questo momento io amo di più perché pone nella sua attività, pone la centralità proprio su quella che è l'esigenza del cliente proprio nel minimo dettaglio. In questo caso stiamo parlando della, del sogno di, di ogni italiano, quello dell'acquisto dell della casa e quindi è una delle cose più importanti che una persona può fare a livello di investimento di che avventura personale nella propria vita non so che stai lavorando ad un ampliamento del core business di, di Agim, quindi eh, gestionare sì, CRM sì ma anche diciamo una serie di servizi eh, che in qualche modo vogliono affiancare l'agente immobiliare nel quotidiano quindi se vogliamo parlare e azzardare ad utilizzare il termine marketplace magari di, di servizi eh, eh, quanto corrisponde davvero questo e, e che novità eh, possiamo attenderci per il 2019. C'è un cantiere aperto molto importante quest'anno riguardo alla nostra attività di sviluppo di Agime, comunque tutti i servizi che noi solitamente facciamo e proprio incentrato a, ovviamente all'evolversi anche di quella che è l'attività la, diciamo, dell'agente dell immobiliare, la della professione dell'agente immobiliare e quindi anche noi di conseguenza cerchiamo un attimino di prendere un pochettino spunto da quello che succede nel mondo del business in generale o comunque delle attività per dare magari delle opportunità in più, più interessanti degli strumenti dei servizi più interessanti eh, ai nostri clienti. Oggi chiaramente partiamo sempre dal nostro core business che è eh, diciamo, il, il gestionale, eh, però poi possiamo eh, dire che eh, l'idea è quella di agganciare una serie di servizi a corollario proprio del del gestionale che possono essere ovviamente servizi di interesse per la professione dell'agente immobiliare. Abbiamo cercato per non disperdere troppo le informazioni perché poi alla fine diventa un po dispersiva con no? tutta questa mole di novità abbiamo cercato di introdurre un concetto di che è quello del marketplace che eh, appunto vedrà la luce nel 2019, è quello di poter concentrare in un unico punto una serie di eh, servizi e ma anche a livello informativo di informazioni che possono essere di, di utilizzo insomma di, di utilità di utilità per i nostri clienti quindi da qua è nata l'idea Agim stesso è, sta diventando un sistema che si integra molto con servizi esterni no? quindi fatti da altre società che magari sono specifici per una, una certa tipologia di attività ci fai qualche esempio? esempio realistico ecco, okay. Eh, infatti, proprio per farlo, per essere un po' più chiaro. Realistico è una delle startup diciamo che, che, che si occupa di realizzazione di Virtual Tour, è integrata dentro Agim, nel senso che è possibile interagire con la piattaforma di Realistico per realizzare poi diciamo, per visualizzare i Fattura sia all'interno di Agim che all'interno del sito internet del cliente che utilizza Agim senza dover per forza uscire dalla piattaforma oppure <ride> e quindi queste sono eh, integrazioni che ma, realistico è un esempio ma ti potrei parlare anche di, eh, di, altre, di, di altre integrazioni che abbiamo e saranno sempre di più in futuro. Oggi la tendenza è quella di eh, arrivare a un certo punto nel di, di, di proporre diciamo un prodotto eh, finalizzata a un certo tipo di attività, come nel nostro caso il gestionario per la gestione dei dati per la parte di CRM e poi non inventarsi la pacca calda ma andare a, a, a, cioè, a integrarsi con delle realtà che stanno lavorando benissimo peraltro. Eh, sì. una di queste è realistico appunto eh, che sono specifiche per quel certo tipo di attività nel loro caso il virtual tour e quindi fare un'integrazione con loro per dare il meglio degli strumenti che esistono in questo, in questo momento. Quindi un po' da tutte queste idee nasce eh, un pochettino l'esigenza di riunire tutto in un, chiamiamolo un calderone, ma per essere sì, un po' sì, sì. okay. <ride> più... È il marketplace per dare un nome più tecnico sì. più, ok ok chiarissimo allora senti eh, siamo diciamo addirittura di arrivo ehm, volevo chiederti come come fa un agente immobiliare a eh, conoscervi meglio Sì, eh, certamente il nostro canale principale che è il nostro sito internet che è sempre molto semplice da ricordare perché sono tre lettere ssd come savona savonadomodossola.it è il nostro canale principale eh, da cui poi uno può attingere a tutte le informazioni, quindi tutta la nostra attività, ci può contattare, può richiedere la versione dimostrativa del, del sistema e de, de, della piattaforma gestionale e poi insomma c'è anche il numero verde da poter contattare per informazioni commerciali. Da lì poi abbiamo ovviamente anche la nostra pagina Facebook che si chiama proprio Agim. Gestionare immobiliare e, e poi la cosa migliore che dico sempre è eh, cercatelo nella vostra città perché sicuramente c'è un agente immobiliare che utilizza Agim e chiedere direttamente a lui come si trova, perché eh, diciamo una, una, un passaparola rimane ancora oggi il metodo migliore, il metodo migliore di marketing che esista. Benissimo. Paolo, allora niente, ti, ti ringraziamo per il tuo tempo eh, e quindi insomma ci eh, risentiremo sicuramente in autunno per fare il punto sulla situazione e poi saremo in prima fila per il 2019 insomma per, eh, così, per godere delle novità che, che porterà anche Agim online a tutti gli agenti immobiliari. Quindi grazie Paolo. Benissimo, io penso che tutto. Ho fatto per, se mi consenti Vai. per fare una... Una, dato che poi ci risentiremo ad autunno, do i compiti a casa per okay, chi ci segue. C'è una lettura interessante da fare che è questa. Ah. Che, che... <ride> sì, sì, questa è non libro... era preparata, giuro. <ride> eh. okay, grazie. Assolutamente non era preparata, però questo è un libro che ho iniziato a leggere, che è okay. il tuo libro, insomma, ecco, comprare e vendere casa. Ho iniziato a leggere, è veramente molto interessante. Io lo consiglio veramente a chi, eh, grazie a tutti. Adesso non era preparata, eh, veramente non era preparata, ma è molto, molto bella. Quindi, io ringrazio a te, Gerardo, di questa intervista, di questi minuti piacevoli come sempre passati insieme. E vi do appuntamento alle prossime. Vi ringrazio. Un caro saluto da Paolo Mago.